Scienze e matematica Coding Musica E arte Inglese e musica L Educazione fisica Divertenti, simpatici e appassionati Simpatici, bravi e anche intelligenti Divertenti, seri, illustrativi Bravi, gentili e simpatici Simpatici, sono bravi e sono preparati Quando stavo facendo il codice binario, perché c'erano solo 0 e 1. Era un summer camp che ho fatto due o tre anni fa, che mi è piaciuto molto. Abbiamo imparato vabbè una programmazione base, però mi sono divertito molto, abbiamo fatto molte cose insieme. La prima volta che ho incominciato a Programmare Python. Mi si è aperto un nuovo mondo. Molti comandi di programmazione, magari anche semplicemente come creare un piccolo gioco. Abbiamo scritto i nostri nomi con il codice binario. Abbiamo visto un percorso dove c'era una lucina che si accendeva con l'arduino e una cosa che faceva un sacco di rumore. Immagino davanti a uno schermo di un computer a programmare. Una program... programmatrice o se no una scienziata. Eh, vorrei diventare un programmatore. Pasticcera, cuoca e veterinaria. Vorrei entrare nel mondo dell'elettronica. Vorrei diventare un'artista ma anche una veterinaria. Un pilota di aerei. in mano ai robot, è piena di robot, comandata da robot, con dei robot che ti fanno delle faccende, delle faccende di casa, più innovativo, più bello, lo immagino che è tutto elettrico, quindi nemmo di meno, con delle macchine che non inquinano tanto e che, che volino, che volino, le macchine potranno volare, i palazzi saranno molto pintoriamente fatti di ferro. Con palazzi molto tecnologici e anche attrezzi per curare persone e animali più tecnologici in modo che non si possa distruggere niente.